Sì, ehm, avrò risposto questo intervento per, eh, non per l'ordine del giorno ma per eh, l'ordine generale dei lavori, poi per come sono andate le sedute purtroppo eh, non ho potuto eh, farlo, quindi cercherò di sintetizzare entrambe le cose in po nei tre minuti eh, concesso. Cioè, è importante intervenire sull'atto certo, che si certo. discute, grazie. Io penso che qui eh, bisogna farsi un esame di coscienza, come hanno detto molti in quest'aula eh, non si deve negare il problema rifiuti, si deve mm, un attimo voltare pagina, si deve cambiare passo. Questo lo dobbiamo fare tutti, lo deve fare la maggioranza dell'Assemblea Capitolina, lo deve fare l'AMA, lo deve fare l'assessorato, lo deve fare la sindaca. Prendiamoci questo impegno con la responsabilità che ci compete, perché è vero che le responsabilità non sono solo di Roma Capitale. Eh, I rifiuti eh, vanno gestiti a tutti i livelli e ci sono stati dei rimpalli che è bene evitare e che noi speriamo che vengano evitati nel futuro. Ora, cosa chiediamo per risolvere queste impasse? Noi questo ordine del giorno, che poi... Eh, vado a disporre constava di tre punti uno era la riorganizzazione di AMA e questo punto è stato analizzato dalla maggioranza e inserito in un ordine del giorno successivo poi chiedevo anche eh, di rafforzare l'organismo di vigilanza perché evidentemente tutte quelle problematiche che si sono evidenziate eh, l'organismo di vigilanza latita questa è almeno la visione dei cittadini che io mi sento di riportare come eletto dei cittadini quindi l'indicazione è che tutti quegli indicatori di qualità e di quantità che sono previsti dal contratto di servizio attuale e che rafforzeremo nel nuovo contratto di servizio forse oggi l'organismo di vigilanza non ne ha data una corretta visione e interpretazione secondo me deve approfondire questa tematica ma non per creare una problematica con Ama, questo collaborando con Ama per un servizio di qualità che bisogna dare ai cittadini. Perché banalmente da cittadino vi dico che lo spazzamento non è stato effettuato così come da indicatori. La raccolta dei rifiuti va a singhiozzo, è vero, Ama ha tante attenuanti, ha tante problematiche da gestire e noi l'aiuteremo a risolverle. Noi Pensiamo che il bene di questa città sia ripartire dalle problematiche e non negare i problemi che la coinvolgono. Quindi Mi dispiace per la piega che ha preso il Consiglio che è una mh, mera protesta e, contro questa amministrazione che sta cercando con forza di risolvere problematiche importanti che purtroppo abbiamo ereditato dalle amministrazioni precedenti. Stiamo facendo una buona, un buon piano di gestione dei rifiuti, e lo porteremo avanti con forza, ma io raccomando a tutti gli attori coinvolti la massima attenzione e capacità nella risoluzione delle problematiche e nella collaborazione con la Commissione e con l'Assemblea Capitolina. Ritiro l'atto e l'ordine del giorno. Ah, quindi...